Perché l'attaccamento viene visto in queste filosofie orientali come qualcosa di negativo? Allora, qui si tocca il punto centrale del buddismo, anche se ci sono delle connessioni importanti con l'etica hindu precedente. E perché? Perché il, ci si chiede l'amore eh, accompagnato da attaccamento è tra virgolette negativo, per un motivo molto semplice, perché è fonte di dolore. E ricordo che la prima nobile verità formulata dalla Buddha è appunto il dolore. E uno dei dolori, eh, delle forme di dolore più importanti, più radicali e più diffusa è eh, l'amore per ciò che si possiede che questi possessi siano fisici o psicologici o sentimentali. E in ogni caso, eh, quando noi siamo attaccati a degli oggetti, appunto sia fisici o sentimentali, eh, ci introduciamo immediatamente in un cerchio di possibile dolore. Perché nel momento stesso in cui questi ci vengono tolti, per esempio per una malattia, per una morte improvvisa, per eh, qualche altra disgrazia, eh, noi soffriamo immensamente. Tanto maggiore è l'attaccamento, tanto eh, maggiore è il dolore che proviamo con, al momento del distacco. Se noi invece, come raccomanda il Buddha, ci abituiamo fin da subito, per così dire, a coltivare il, il senso, cioè la, la verità, che tutte le cose sono impermanenti e non sono autoconsistenti, cioè non esistono da sole, beh, se noi riusciamo a abituarci a queste due qualità, un po' alla volta possiamo diminuire la nostra eh, foga, diciamo, di eh, attaccamento e quindi diminuire la radice estirpare, niroda, sarebbe, vuol dire estinguere la radice di ogni dolore. Questo ovviamente non vuol dire che allora dobbiamo cadere nel disinteresse. Il distacco non è disinteresse, è interesse distaccato. uno dei pregiudizi o comunque delle accuse più o meno motivate che viene fatta a, alle filosofie orientali eh, al modo in cui sono eh, approdate qui in occidente è quella di eh, egoismo o comunque di eh, pratiche che mirano soltanto al proprio benessere e anche questo discorso appunto che facevamo sul dolore sembrerebbe che uno evita l'attaccamento per eh, salvaguardarsi egoisticamente eh, dal dolore però appunto lei stava giustamente dicendo che non, è, non si tratta comunque di indifferenza di distacco egoistico e, e una prova di questo potrebbe essere anche anche il fatto che nella pratica della metta bhavana, cioè dello sviluppo di questo amore universale, si dirige eh, questa benevolenza eh, anche verso eh, il nemico, verso la persona che crea difficoltà, che ci crea difficoltà e sofferenza. Questo anzi sembrerebbe avvicinare eh, la pratica della, della metta bhavana, dello sviluppo dell'amore universale al Vangelo cristiano, dove appunto l'amore per il proprio nemico è uno dei punti fondamentali. Cosa ne pensa? Sì, allora qui ci sono alcune osservazioni da fare, eh, cioè l'attaccamento viene visto eh, non come un atteggiamento malvagio in sé, ma per le conseguenze che può produrre. Per esempio, l'eccessivo attaccamento della madre per il figlio produce dolore, non soltanto alla madre che è costantemente in ansia per le sorti del figlio ma anche il figlio che si sente sempre più prigioniero quindi eh, la eh, pratica del distacco è una pratica che non vuole essere contro qualcuno a favore di un altro a questo riguardo bisogna essere chiari sulla questione altruismo-egoismo. Allora, a questo proposito c'è un passo della Samyutta Nicaia, il terzo libro, il sedicesimo capitolo, che passa per, eh, diciamo, il luogo più sintetico dell'etica buddista, in cui si dice, a seconda delle traduzioni, ma insomma più o meno ci si può capire, badando a se stessi si bada agli altri, badando agli altri si bada a se stessi. E Qui il Buddha fa una, eh, il riferimento, fa un esempio eh, del chandala Vimpshika, cioè mh, di una forma di... Mh, accattonaggio fatto da un maestro e un allievo e una canna di bambù eh, il maestro tiene la canna di bambù l'allievo sale sopra attraverso la canna di bambù sale sulle spalle del maestro eh, in questa mh, scenetta che cosa succede succede che il maestro deve stare attento a sé e all'allievo e l'allievo deve stare attento a sé e anche al maestro perché se nessuno dei due eh, eh, è, o meglio, se tutti e due sono distratti, o nei confronti di sé o nei confronti dell'altro, eh, si rovinano: cioè uno cade per terra e, o cade sul maestro e rovina il maestro. Quindi il senso è, eh, badando a se stessi, non è che eh, allora si deve essere indifferenti agli altri ma badando a se stessi si bada anche agli altri e badando agli altri si, basa, si, si bada anche a se stessi ora questa vicenda che se si legge il testo del Buddha è chiarissima a un pubblico occidentale diventa veramente complicata se non si fa una lunga premessa che io cerco qui di fare in maniera molto breve sul concetto di Anatta che è il concetto fondamentale chiave, cardine della eh, filosofia, del pensiero buddista. Anatta vuol dire non sé, privo di sé. La sua formulazione più sintetica è nel eh, capitolo 20, 279 del Dhammapada, dove si dice Sabbe, Dhamma, anatta. Tutti i Dhamma, cioè tutte le realtà, che, tutto ciò che esiste, è privo di autoconsistenza. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Prendiamolo dal punto di vista antropologico. Nessun uomo, nessun essere vivente, in sé e per sé sussiste. Sussiste soltanto perché è in rapporto a qualcun altro. L'esempio più banale è il fatto che ciascuno di noi è figlio di due persone e non può essere altrimenti. Ma se estendiamo il campo, la vita di ciascuno di noi in ogni sua fase è scandita da rapporti con altri. Ora, questi rapporti con altri sono costitutivi, secondo il buddismo. Cioè, cosa vuol dire? Non è che io mi costituisco per conto mio come individualità e poi entro in contatto con altre individualità, ma io fin dall'inizio e per ogni scatto della mia evoluzione sono costituito dalle relazioni con gli altri. E, insomma, è una specie di modello a rete, per cui il punto non esiste mai da solo, ma esiste come luogo di intersezione di almeno due linee. Ora, se non si capisce questo, non si capisce neanche badando a se stessi se a badare agli altri. Ma facendo un, un esempio ecologico, banalissimo, io se non sto attento, se non bado a ciò che ingerisco, a ciò che bevo, a ciò che respiro, cioè l'aria, l'acqua, eccetera, eh, e cioè... Badando a me stesso, vado anche a ciò che mi costituisce, rovino a me stesso e rovino anche ciò che sta fuori. Se, se non mi interessa che l'acqua sia sporca e inquinata, eh, muoio io e muore anche tutto quello che mi sta attorno, compresa l'acqua, che a questo punto non è più acqua, ma sarà putridume, eccetera. E per quanto riguarda questa pratica di rivolgere eh, l'amore, la benevolenza, l'amicizia, eh, la metton maitri verso il proprio nemico, c'è un'affinità anche con la cultura evangelica? Allora, sì e no. Allora, no perché in realtà amare i propri nemici nella tradizione cristiana è possibile solo in riferimento a un terzo, cioè all'amore di Dio verso gli uomini e eventualmente alla capacità degli uomini di amare Dio. E qui invece si tratta di qualcosa di diverso, e cioè eh, proprio nella misura in cui uno, un individuo, riesce a comprendere che tutti gli esseri viventi sono anatà, cioè non sono autoconsistenti, e soprattutto tutti gli esseri viventi sono aniccia, cioè sono impermanenti, e quindi prima o poi si consumano e muoiono, proprio in base a queste due considerazioni, anche il nemico va considerato benevolmente, cioè considerando che è sostanzialmente un ignorante. Cioè ignora che la sua natura dipende da altro e ignora che prima o poi doveva morire. Ed è per questo che il nemico è di solito appunto, arrogante, eh, violento, eccetera. Perché l'arroganza, la violenza e tutte le altre eh, qualità negative dei nemici eh, sono fondate sul fatto di non conoscere la loro natura relativa, cioè insostanziale e impermanente. Quindi, allora, nell'esercitare la benevolenza, ovviamente si comincia dalle cose più vicine e poi ci si spinge sempre più in là fino addirittura a considerare, a partecipare con karuna, cioè con la compassione, ai dolori degli altri, perfino dei nemici, e poi a congioire, che è la cosa più difficile di tutti, cioè a partecipare alle gioie dei nemici. Questo è un esercizio sempre di distacco massimo. Io volevo chiedere, ma eh, partecipare alle gioie dei nemici eh, non significa a volte partecipare o magari eh, appunto sottoscrivere, eh, appoggiare delle gioie insane quando per nemici si intende ovviamente persone che eh, cadono nel trabocchetto del della violenza, nell'ignoranza eh, nell di credere che non siamo tutti dipendenti gli uni dagli altri e che quindi abbiamo bisogno gli uni degli altri che la violenza... È vana, è inutile. Non, non, non c'è il rischio in questo concetto di gioia compartecipe, gioia altruistica, a volte di eh, essere partecipi di gioie non, non sane. Sì, eh, certo, certo, e qui non si tratta di essere per esempio. Eh, di congioire delle gioie di un carnefice sadico che, che gioisce eh, distruggendo gli altri. No, si tratta di congioire delle gioie, per così dire, sane dei nemici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutto sommato anche il peggior nemico non è totalmente malvagio e cioè che l'idea è che anche il peggior malvagio abbia come dire, delle, eh, dei germi no, di bontà, per cui può avere delle gioie sane, ovviamente. E, e questo va, eh, come dire, incrementato. Per cui se uno è al 90% sadico, eh, può essere che per il 10% abbia delle qualità nascoste, per cui può, possa gioire anche lui del tramonto, o che ne so, di un gelato, o di qualsiasi cosa. E, va assecondato, mh, va eh, partecipata a questa gioia di queste pochissime cose eh, che lui eh, apprezza eh, positivamente, in modo tale che questo 10% si dilati e distrugga l'altro 90% che è invece dedicato a scarnificare le vittime.